Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale attivare la campanella e di lasciare un like se questo video vi è stato utilissimo In questo nuovo video vi spiego come scaricare Sims 4 gratuito Perché oggi eh, poche ore fa è uscito gratuito questo gioco Quindi non vi basta che andare, non vi basta che andare su Chrome a scaricare Tronic Arts l'applicazione per Windows Link in descrizione scaricate e fate l'accesso sul uh, launcher e non so se avete anche Origin installato sul PC ve lo disinstallerà non lo so che cosa ha fatto ma ha disinstallato Origin ma ho ancora i miei giochi quindi la mia collezione eccola qua tutti i giochi che ho preso da Origin quindi ritornando ad Sims 4 eccolo qui fate scarica gioco gratuito faccio scarica, scelgo il mio percorso file dove installarlo quindi adesso metto questo pc metto volume d seleziono la cartella faccio italiano si sì, avanti scarica anche microsoft visual che sarebbero i driver quindi scarica è tutto ed ecco che parte ok quindi molto semplice, quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione, lasciate like se il video vi è stato utilissimo e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!